Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo della terza parte delle impostazioni ovvero le impostazioni delle fonti prima di tutto bisogna dire che tutte le fonti video e audio devono essere collegate prima di aprire OBS perché OBS intercetta tutto quello che è già collegato e non sembra a mio avviso che controlli in real time le fonti che uno aggiunge e quindi non riesce a vedere... Ehm, tutto, quindi ho collegato una videocamera in più Ok, OBS non la vede perché devo chiudere OBS e riaprirlo Allora le vede Quindi questo è il modo di lavorare E anche quando uno ha già fatto una configurazione Con una videocamera esterna E un audio esterno, un mixer esterno E ha già tutto impostato E poi magari stacca tutti i cavi Non deve aprire prima OBS E poi attaccare le fonti Deve eh, attaccare tutte le fonti poi aprire OBS e OBS le rivedrà naturalmente come se non fosse mai cambiato niente, altrimenti, tutta l'impostazione fatta prima va un po' in palla e bisogna comunque riconfigurarla tutta perché, non avendo trovato la fonte, quando si chiude e si apre OBS, quella fonte non è comunque eh, reimpostata sulla lista delle fonti correttamente. Bisogna eh, cliccarci e selezionarla. Adesso, gli ho creato uno screenshot con la fotocamera abbastanza veloce, questa è la lista delle fonti che ci sono in OBS, quello che ci interessa è vedere solo i nomi, allora eh, non vedere effettivamente OBS, allora diciamo che eh, partendo da sinistra in OBS c'è la sezione scene che vedremo nel prossimo video la sezione intermedia eh, dopo le, le scene e fonti e poi c'è mixer e noi adesso ci uh, impegniamo a parlare di fonti e una delle fonti che si può utilizzare è cattura la finestra cioè potrei aprirmi il singolo eh, Firefox e catturare la finestra di Firefox in modo da non vedere tutto eh, il desktop ma solo il programma che mi interessa poi c'è cattura schermo che è infatti tutto il desktop e quindi posso scegliere cattura il desktop 2 e quindi cattura il desktop 2 allora la differenza tra cattura schermo e cattura la finestra la si può vedere in questo modo qui adesso che io ho rimpicciolito io sto catturando tutto lo schermo perché vedete anche eh, il, lo sfondo del desktop. Se avessi catturato la finestra avreste visto solo la finestra e non quello che c'è attorno. Questa è una cosa abbastanza importante da capire. Poi il dispositivo di acquisizione video è di solito la videocamera integrata, la webcam integrata nel portatile. O la webcam che attaccate con usb su un pc fisso è possibile comunque eh, acquisire anche da videocamere professionali io l'ho fatto adesso vi spiego velocemente come la videocamera ha la presa in uscita mini hdmi e gli collego un cavo di conversione mini hdmi a eh, hdmi poi col cavo in hdmi arrivo vicino al eh, PC, sul PC ho messo una scatoletta di acquisizione che in ingresso entra HDMI, in uscita esce USB 3, attacco al PC l'USB 3 e OBS Studio riesce a vedere questa fonte sia come video che come audio, non ho mai registrato l'audio dalla videocamera perché la videocamera sta là, lontana, che li me che sono qui, io di solito voglio l'audio che sia bello che senta qui quindi ho il microfono che è qua attacca vicinissimo questo qui ok che uso come fonte audio per eh, registrare quindi di solito non usate mai eh, la videocamera come audio a meno che non sia professionale non abbia un cavo per portare un microfono vicino al relatore o che non sia troppo distante dal relatore e allora si riesca a sentire bene si possono importare anche immagini, me, per metterle come immagini di sfondo, volendo io potrei cercare in internet un'immagine simile alla mitica libreria di Montemagno, mettermela sotto come sfondo e riuscire a <coughs> riprendermi e fare sembrare che io abbia dietro di me una libreria che sia un forte lettore che lega miliardi di libri al giorno, ma posso fare tutto quello che voglio con OBS Studio poi posso fare varie tipologie di acquisizione audio ma non l'ho mai gestite da qui perché lo sempre gestite dalla sezione mixer, poi posso avere, utilizzare anche un'origine multimediale cioè eh, mettere un video di sfondo che tipo voglio far credere che sia eh, un posto al mare, posso avere un video dove dietro c'è una finestra e o, meglio, usare un video da metterlo dietro come sfondo e avere una finestra e il mare, vedere le onde del mare che si muovono, i gabbiani che volano. Così sembra di essere dal vivo al mare a Miami, invece sono eh, solamente eh, a Treviso o in mezzo alla nebbia. Ok, questo si può fare. Poi, anche presentazione immagini, cioè una cartella dove ci sono un tot di immagini e cambiano ogni tot tempo prestabilito oppure um, una scena ma vi spiegherò dopo cosa sono le scene nei prossimi video quindi ne parleremo dopo oppure si può scrivere del testo questo è importante cioè potrei scrivere non so il formaggio metterlo fisso e che è una comunque viene considerata una fonte video allora tutte queste fonti video vengono eh, gestite come se fossero dei livelli perché nel video che state vedendo c'è cioè, la mm, primaria che ho usato che è il desktop che è sotto che lo vedete qua è tutto sotto questo poi vedete qua nella parte sopra qui che c'è la, la webcam integrata del mio portatile infatti il mouse adesso sta sul desktop vado un po' più sopra nella parte dove ci dovrebbe essere la webcam e sparisce il mouse perché la webcam è messa sopra allora questa cosa qui funziona più o meno come i vari livelli dei software di grafica che si lavora a livelli e si ha la, un oggetto sopra un altro. Allora volendo anche in tempo reale si possono spostare gli oggetti, cioè le varie fonti e facciamo un esempio semplicissimo, a me è capitato di avere delle slide degli relatori che si vedevano nella parte sotto però in questo pezzettino qui che dove c'è adesso la webcam integrata c'era parte del titolo, parte del testo allora prendevo la webcam in tempo reale la spostavo più o meno nell'angolo anche facendola uscire fuori e non facendo vedere tutto il rettangolone in modo da far leggere il più possibile la slide del relatore allora questo è un consiglio se voi siete relatori e sapete che c'è gente che registra con OBS potete pensare di lasciare un bel bordo ai lati in modo che la webcam non dia problemi nella visione delle vostre slide perché altrimenti il vostro video che verrà fatto sarà di qualità un po' scarsa perché il tecnico che dovrà fare in tempo reale la gestione del video dovrà spostare a manina il eh, video della webcam e eh, non vi farà venire un video fighissimo, quindi voi relatori dovreste dare una mano a chi fa la composizione del video in tempo reale con OBS. Per questo video per me è tutto, vi ricordo che nel prossimo parleremo un po' più approfonditamente delle fonti e anche delle scene.